Sa prova, sa, ok, allora, <coughs> allora, cominciamo <coughs> fra un pochino, Eccoci qua, come lo chiamiamo? Boh. Sa prova? Sa. Ok, si sente. Allora, <coughs> pace a tutti. Dio vi benedica. Allora, vogliamo fare una live improvvisata? Allora. Allora. Mm. Mm -hmm. Allora, carichiamo la paginetta. Ok, perfetto, ci siamo. Bene. Eh mamma mia, già otto spettatori. Allora. Allora, pace Nemo, pace Aurora. Dio vi benedica. Amen. Vogliamo aspettare due o tre minuti. Sa. Sì, si sente. E vogliamo fare un, un video improvvisato. Gloria a Dio. E avevo nel cuore di fare un video. Pace Alessandro. E avevo nel cuore di fare un video e... Gloria a Dio. Lo facciamo alle volte vedete a, alle volte dico pace maria ma mi voglio riposare un po non voglio fare video per un po per qualche giorno non è che chissà di che però poi mi vengono davanti dei pensieri e penso a tutto quello che Dio ha fatto per me e mi ha tirato fuori dal fango, dal fango più profondo. Mi ha liberato spiritualmente e anche materialmente. E quante cose ha fatto per me. E allora mi si infiamma il cuore e dico no, devo parlare non posso tacere quel poco che ognuno può fare perché tutto quello che noi facciamo confronto all'infinità di dio è nulla dobbiamo farlo e al, al di là che dobbiamo perché dobbiamo ma vogliamo anche perché se lo spirito santo è dentro il credente non lo rende inattivo Ora attenzione, da qui vado a un altro discorso, a pretendere o pensare che tutti dobbiamo fare le stesse cose. No, ognuno di noi è stato chiamato a fare, a compiere un determinato lavoro, de determinate azioni, determinate opere e così via discorrendo, non è che dobbiamo fare tutte le stesse cose. Ognuno di noi sa. E questo è scritturale. Gloria a Dio. E gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi faccia quello che il Signore gli mette davanti oggi perché domani, se il Signore ce lo darà, magari ci farà fare anche cose diverse. Amen. Gloria a Dio. Benissimo. Sa. Allora ho detto portiamo la parola di dio al mondo intero allora pace wolf e la parola di dio nessuno la ferma perché è acqua no viene paragonata all'acqua sapevate che l'acqua non si può fermare passa persino attraverso le mura e laddove non trova un ostacolo ancora più forte lo butta giù. L'acqua non si può fermare. <ride> Gloria a Dio. Alleluia, santo l'Eterno. Amen. Allora. Ok, vogliamo, io direi, di cominciare. Quanto tempo è che sto parlando? Ah, è già sei minuti, salute, <clears throat> come vola il tempo. Dai, facciamo così. Allora, eh, vediamo un po'. Aspettate, eh. Ah, siamo messi così. Mm. Allora, io vorrei condividere questo passo con voi. Bene. aspettate che questo non si muove più perché non si muove più boh ah ecco ok è strano tutto a me succede le cose più strane a me succedono a me con sto computer <ride> ok va bene <ride> non so che sta succedendo ok Ma misteri dell'informatica allora gloria a Dio bene allora cari fratelli dai vado alla prefazione vogliamo fare una piccola preghiera Signore grazie Padre per come ancora ci dai questa opportunità di condividere la tua santissima parola Padre grazie Padre e guida signore, guida quello che si dirà. Padre, sì, benedici signore tutti i presenti, tutti quelli che lo vedranno questo video in differita, le loro case, le loro famiglie, i loro problemi, te li mettiamo davanti, ti preghiamo per questo mondo. Sì, Padre santo, questo mondo che non sa dove sta andando, signore. Noi te lo mettiamo davanti, signore, tutti gli abitanti della terra, te li mettiamo davanti, Padre. Ti preghiamo, Signore, in particolar modo per la, tua, per la Tua Chiesa, Signore, e soprattutto per quelli che sono perseguitati, Padre. Ti preghiamo per tutti i bisognosi, Signore. Sì, Signore, Tu sai ogni cosa. Sì, Padre, tutto Te lo chiediamo sempre nel nome di Gesù Cristo, il Tuo Figliolo che Tu hai benedetto e inalzato in eterno. Amen. Amen. Benissimo. Allora. Eh, gloria a Dio tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Bene allora io eh, adesso ho aperto un po' la parola di Dio. Avevo eh, in mente di eh, già da diversi giorni che lessi un, un, un capitolo che lo volevo portare, però poi mi sono dimenticato qual era. E, e quindi mi sono messo a sfogliare Matteo adesso pochi minuti fa e, eh, insomma sfogliando Matteo sono, insomma, sono, so, sono arrivato qui a Matteo 18 ho detto ma sì portiamolo e quindi vorrei un pochino meditare con voi appunto Matteo capitolo 18 non so se lo, se riusciremo a farlo tutto perché eh, non lo vorrei fare lungo comunque cas casomai facciamo un pochino e poi ci fermiamo vogliamo farlo non troppo lungo questo video. Allora, la parola di Dio, Santa e Santissima, dice che in quell'ora i discepoli vennero a Gesù dicendo, no? Io adesso leggo e poi man mano quello che eh, mi viene in mente, in gloria a Dio, commento laddove mi viene in mente qualche cosa. È tutto altamente improvvisato. Dicendo, De, chi è il maggiore? nel regno dei cieli, ecco, chi è il maggiore del regno dei cieli? Questa è la domanda del milione. Benissimo, ora io vi voglio, magari, ecco, qui vi posso dare alcuni eh, accenni importanti che non tutti hanno. Allora, in questo, in questo contesto dobbiamo comprendere la mentalità, ovvero, nello specifico, ci riferiamo alla mentalità del giudaismo, nel giudaismo, non solo di oggi, ma come possiamo vedere anche di ieri, che oggi non è cambiato assolutamente niente, c'è questa mentalità. Se tu senti parlare i rabbini di oggi, ok? Chi lo fa, chi non lo fa, chi lo, chi lo nega, ma de facto fidatevi che io so perfettamente quello che dicono e quello che insegnano. E, perché non sempre vi dicono la verità. Eh, sia ieri come oggi i rabbini e il, il giudaismo A questo concedetemi questo termine questo pallino no? chi è il più grande chi è il più grande ancora oggi tu senti i rabbini quello lì che sembra così vedrai che è il più grande di tutti e su nel cielo avrà eh, il premio più grande In incredibile ancora oggi infatti quando li sento parlare mi vengono sempre in mente appunto i discepoli primi, i dodici apostoli, no? È uguale, oggi non è cambiato niente. Chi è il maggiore nel regno dei cieli, no? Ora noi che siamo cristiani, normalmente che non conosciamo tutte queste cose, andiamo subito al, no, al, al nocciolo, al nocciolo, scusate, ovvero il cuore dell'uomo, che è come dire, è, è traditore, è ingannabile più di ogni altra cosa, dirà chi lo conoscerà, dirà Geremia, capitolo 17. Perché è maggiore l'essere il più grande, l'essere il migliore, no? Io sono il migliore perché faccio questo, io sono più bravo perché vado in giro per le strade, strello, Eh allora io sì che sono bravo. O io predico dietro una webcam, o dietro una camera, io allora sì che sono bravo. Oppure io che, che predico su un pulpito, ah io sì che sono bravissimo. Oppure io che faccio tante opere di misericordia, guarda quante opere, io sì che sono bravo. Oppure gente che si mostra, e questo è un classico, io sono anni che vedo queste cose. No? che va a far del bene negli ospedali no? un po pochi mesi fa ho visto un una scenetta del genere così raccapricciante no? eh? e si fanno fotografare mentre danno da mangiare alla persona che sta lì insomma in o in fin di vita o quant'altro no? poi come finisce il filmino <ride> tutti scappano e non si vedono più ecco che cos'è l'uomo, l'essere umano, questo è l'essere umano questo è l'essere umano. Allora noi dobbiamo combattere noi stessi e dobbiamo essere rigenerati, rigenerati dallo Spirito Santo, rigenerati dalla, che poi lo Spirito Santo ci va a rigenerare con la parola di Dio. E dobbiamo essere trasformati a immagine e somiglianza della parola di Dio, cominciando dal nostro cuore. Dobbiamo fare un lavoro. Ognuno di noi deve fare un lavoro e deve rinunciare, appunto, all'io. Ecco qui l'agnosi. Credetemi, l'agnosi, io più vado avanti e più comprendo quanto questa agnosi è presente. Incredibile. Io già l'ho detto questo, che l'ognosticismo entra, è la prima cosa che entra nella terra quando l'uomo pecca. La prima cosa, tant'è che Satana gli propone a Eva l'agnosi perché gli dice diventerai come Dio e l'agnosi, lo gnosticismo è proprio questo, l'essere Dio a se stesso, incredibile. E quindi l'io, l'io, l'io è gnosi, quindi dobbiamo noi, una delle prime cose che dobbiamo combattere nel nome di Gesù Cristo e con la potenza dello Spirito Santo è l'io. No, noi non abbiamo io, noi abbiamo solo il Signore Gesù. L'io deve morire, deve essere crocifisso. E ognuno di noi deve combattere con, con questo, eh, perché nessuno è esente, nessuno, nessuno, nessuno. Chiunque dica io ha, ha già perso, già sei caduto ecco perché noi portiamo parola di Dio ecco guardate alla parola di Dio non guardate mai la persona guardate la parola di Dio la persona è un tramite che Dio si può usare di chiunque persino degli empi Dio si usa persino di Nabucodonosor o Nebuchadnezzar o che del si voglia si è usato ma non per questo è stato un santo di Dio anzi è stato il più grande anticristo dell'antichità il più grande ma dio si usa perché è perché tutto è mio dirà il signore ne, nella sua parola lui si usa si è usato anche di faraone no come dire per questo io ti ho suscitato oggi che vuol dire predestinazione no che invece di accopparlo subito l'ha lasciato in vita per usarlo e poi l'ha accoppato dopo altro che e allora loro dicono ma chi è il maggiore nel regno dei cieli e gesù chiama a sé un piccolo fanciullo e lo pone in mezzo di loro e gli dice io vi dico in verità che se non siete mutati e non divenite come piccoli fanciulli voi non entrerete nel regno dei cieli badate che forti queste parole Mamma mia, c'è veramente da rabbrividire. Tutti, penso, tutti, noi abbiamo la consapevolezza ed è vero, ma pensiamo che uno va nel regno di Dio, c'entra cioè punto e basta. Ed è vero perché noi abbiamo delle promesse e ci crediamo. Amen. Noi entreremo nel Regno dei Cieli, non lo dubitiamo. Ma noi entreremo nel Regno dei Cieli a condizione, ovvero se noi siamo attenti alle parole dell'Evangelo, se noi ci atteniamo alle parole del Signore. Lui gliel'ha detto, se voi non divenite come piccoli fanciulli, voi... E a ma, ma, ma attenzione, eh? Cioè qui ci sono, qui ci sono gli eletti, eh? I dodici apostoli, eh? a proposito di predestinazione, c'è là quei dodici apostoli eh? che sono stati chiamati, i, i così, mo io non voglio parlare della predestinazione perché non mi interessa, però ci sta il tema, I predestinati, i predestinati, ai predestinati gli ha detto voi non entrerete, voi non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come piccoli fanciulli. Altro che predestinazione. Ogni uomo, Dunque, quindi noi, diamo per scontato che eh, entreremo nel regno di Dio e amen, è, è scontato, ma è scontato a condizione. È scontato se noi crediamo e viviamo quello che è scritto in questo meraviglioso libro e ci studiamo ogni giorno di crocifiggere la nostra carne e quando cadiamo e se pecchiamo confessiamo il nostro peccato lo combattiamo e lo lasciamo ogni uomo dunque che si sarà abbassato come questo piccolo fanciullo è maggiore nel regno dei cieli. L'umiltà, l'umiltà, no? L'uomo che cos'è? Egocentrico. Facciamoci a capire. Ah no, io sono umile. Nella mia casa non hanno queste cose. No, sei un marziano. Sei un marziano. <ride> L'uomo, l'essere umano, è egocentrico. La differenza è che non tutti lo ammettono quindi noi dobbiamo fare un'opera di coercizione no perché lo spirito santo entra dentro di noi e ci dà la luce e ci dice chi sei e poi ci dà la forza di riconoscerlo di confessarlo al padre nel nome di gesù e di iniziare a combattere contro noi stessi, e questo combattimento inizia il giorno in cui nasci di nuovo, e finisce il giorno in cui l'anima e, e lo spirito fuoriescono dal corpo. Prima, no, pure se hai cent'anni, dovrai sempre combattere contro la carne, perché la carne, è scritto in Galati, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito a desideri contrari alla carne. Ecco che cos'è. E fin tanto staremo in questa carne, dovremo combattere, cari fratelli. Dovremo combattere, specialmente oggi il combattimento è arduo, quando questo mondo ti propone, almeno qui in Occidente, tante alternative alla parola di Dio, alla vita cristiana vera biblica, ma sono alternative di Satana, sono lucciole, come dice qualcuno, no? Tu vedi queste lucciole, uh che bello, dice la carne, ma dietro a quelle lucciole non c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa di terribile. Allora quello sarà il maggiore nel Regno dei Cieli, tradotto, nel Regno dei Cieli ci sono dei premi. E questi premi, siamo tutti figli di Dio, ma ci sono dei premi. E Questo è scritto anche in Daniele. E certamente ci, ci saranno persone, perché Dio è giusto, e se tu ti sei tanto affaticato per il regno dei cieli e hai dato tutta la tua vita e hai lasciato tutto, non puoi avere lo stesso premio di chi magari se n'è infischiato o chi magari ha avuto una vita di peccato e poi Dio per la sua misericordia l'ha salvato all'ultimo, vai a capire perché, perché Dio è amore, lo fa, magari all'ultimo si è salvato, ammene, come il ladrone sulla croce che si pentì, non, puoi, non può avere lo stesso premio di uno come Timotio. Tu metti un Timotio e metti il ladrone sulla croce che, che si pentì, non possono avere lo stesso premio, non possono avere la stessa statura, però sono tutte e due figlioli di Dio, amatissimi, gloria a Dio. E chiunque riceve tal piccolo fanciullo nel nome mio riceve me. Qui c'è lo spirito, eh? attenzione, mi spiego. Se tu, tutti noi che siamo nati di nuovo, abbiamo fatto questa esperienza, quando trovi un altro nato di nuovo sto parlando di uno veramente nato di nuovo, no? di uno che lo dice ma non lo è, vi sentite uniti fin dal primo giorno e vi sentite come se vi conosceste da sempre. Subito, anche se eh, dopo cinque minuti, subito c'è un legame fortissimo, fortissimo. È un'esperienza bellissima. Viceversa, ci sono tante volte, quando sono persone avverse all'Evangelo, persino tu te ne accorgi, tante volte, persino camminando su, su un corridoio, nel posto di lavoro o altrove, quando una persona ti passa a fianco, capita che c'è proprio lo spirito avverso e c'è proprio il rifiuto, tu solo guardandolo già senti il contrasto spirituale è qualcosa di... il mondo dello spirito è meraviglioso e ce lo descrive la parola di Dio. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Attenzione, qui non parla solo, non è da circoscrivere ai bambini materiali, qui parla dei giovani nella fede, quelli veramente nati di nuovo. Meglio per lui che egli fosse appiccata una macina di asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Questa macina di asino pesava 700 kg. E Gesù, e qui è tremendo a proposito di quelli che dicono che Gesù nel Nuovo Testamento, no, è tutto che, no, che non ha nulla a che vedere con il Yahweh dell'Antico Testamento, è lo stesso, è lo stesso. Leggete Corinzi, quando molti che, pre molti che prendevano la, la cena del Signore si ammalavano e morivano. Leggete l'Apocalisse, altro che leggete qua, Dice, è meglio che ti prendi una macina, da molino che pesa 700 kg, te la leghi al collo e te butti nel fondo del mare che fai una cosa del genere, che tocchi uno dei piccoli della fede. Ai! Ai a toccare i figli di Dio, quelli piccoli, quelli nati di nuovo da poco, vanno toccati con i guanti bianchi, guai al mondo per gli scandali, perché ben è bene necessario che gli scandali avvengano, ma non di meno guai a quell'uomo per cui lo scandalo avviene. Cioè qui, torniamo alla predestinazione, Dio non obbliga nessuno a commettere gli scandali, okay? o come pensano alcuni, no? Vedi, Dio ha preparato quella bestia che salirà dall'abisso durante la grande tribolazione, l'anticristo, sì la figura ma chi incarnerà quella figura dio di certo non lo ha obbligato lui è la persona che lo ha scelto ma quale predestinazione ma dove ce la vedete la predestinazione Oh, mo stasera siamo, siamo, stiamo andando sulla predestinazione ce lo scrivo pure non era mia intenzione predestinazione Ah, signore mio, la predestinazione. Se c'è una predestinazione, la Chiesa è stata predestinata a essere salvata e chiunque può entrare nella predestinazione della Chiesa ed essere salvato. Siamo 24, non me lo sarei mai aspettato. Come mai siamo così tanti? Benvenuti. Bene, siamo troppi, andatevene via. No, scherzo. Ok, no, eh, non, non me l'aspettavo 24 pe persone, sono, sono rimasto. Allora, ora se la tua mano o il tuo piede ti fa intoppare, mozzali, gettali via da te. Mi fermo qua. Quando io sono nato di nuovo, <ride> l'ingenuità del bambino spirituale pensavo oddio l'avevo preso materialmente parlando no? e dicevo io mamma mia ma come se fa uno a tagliare un membro una mano <ride> un occhio invece poi eh, vabbè. dice a lei ma, ma veramente hai pensato questo E eh, l'ingenuità Sì, ho pensato questo invece poi meno male no no se la tua mano o il tuo piede ti fa intoppare, mossali, gettali via da te. Meglio per te entrare nella vita zoppo o monco che avendo due mani e due piedi essere gettato nel fuoco eterno. No? Ci sono persone che hanno dei problemi, che ne so, se il tuo problema è una, una determinata cosa, levatla, levala da te levala fai a meno di quella cosa è dura è duro fare a meno di alcune cose ognuno di noi sa non devo entrare nello specifico no a proposito di santificazione no che cos'è la santificazione ecco che cos'è la santificazione santificazione questo è la santificazione a tenerci a quello che la parola di Dio insegna No? Non è correre dietro all'orecchino di una sorella. Quelle sono sciocchezze. Parimente se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita avendo un occhio solo che avendone due essere gettato nella genna, nel fuoco, rinunciare. Ecco qui, ecco qui, qui sta parlando della crocifissione di ognuno di noi. Guardate di non ispreziare alcuno di questi piccoli, riprende il discorso un'altra volta, attenzione, perciò che io vi dico che gli angeli loro, quindi hanno degli angeli questi piccolini, oltre che i, i, i bambini veri materiali anche i nati di nuovo dice ma noi abbiamo degli angeli dietro sì noi abbiamo degli angeli dietro gli angeli loro vedono del continuo nei cieli la faccia del padre mio il signore ci com comincia a togliere il velo il velo del, um, del mondo spirituale no? questo velo questa coperta lo toglie e quindi ci, ci insegna delle cose il signore gesù cristo che i bambini spirituali nati di nuovo hanno angeli, angeli, plurale, no? Alcuni dicono ci abbiamo l'angelo custode, intanto ce n'abbiamo diversi, gloria a Dio. Tutti abbiamo degli angeli accampati a noi, che vegliano su di noi, che ci eh, proteggono, gloria a Dio, e loro però, attenzione, prendono ordini solamente dal Padre ovviamente dal Padre, dal Figlio e dello Spirito Santo, e non come insegna il mondo apostolico, no, che ordinano agli angeli. Queste sono eresie, sono dottrine di demoni, ma adesso non parliamo di loro. Quindi i bambini spirituali, i nati di nuovo da poco, hanno, e ovviamente anche i bambini materialmente parlando, hanno angeli vicino, angeli gloria a Dio, e quindi qui torna a dire, attenzione che non ispreziate alcuno di questi piccoli, attenzione a quelli che fanno del male ai bambini anche materialmente parlando. È cosa terribile, è cosa terribile far del male a un bambino, è cosa terribile far del male anche a un bambino eh, nella fede nato di nuovo da poco, anche se ha 50-60 anni. Attenzione, attenzione! perché per un nato di nuovo da poco gli è costato al padre la vita del figlio, il sangue del figlio e Dio è terribile, Dio è fuoco, è amore, ma è fuoco ed è un fuoco consumatore, facciamo attenzione, la cosa è molto seria, la vita cristiana non è una barzelletta è una cosa molto seria molto molto molto bene poiché figlioli il scusate il figliolo dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perito il figliolo dell'uomo figliolo dell'uomo perché lo chiama il nostro signore gesù cristo sia lode e gloria al suo nome perché lo chiama il figliolo dell'uomo perché si è fatto uomo e quindi utilizza questo termine, il figlio dell'uomo è venuto per salvare quello che era morto nell'Eden, era morto. Il giorno che tu mangerai, tu morrai, e infatti entrò la morte e morì. Che vi pare egli se un uomo ha cento pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà egli le 99 e non andrà egli su per i monti cercando la smarrita? Quando qualcuno si perde strada facendo, Dio lo va sempre a cercare. Attenzione, attenzione con l'apostata, perché va presa tutta la parola di Dio. Leggi Ebrei 5, eb l'ultima parte di Ebrei 5, Ebrei cap capitolo 6, e riferimenti la bestemmia contro lo Spirito Santo, chi ha conosciuto, chi è già stato salvato, insomma, e poi ha, è entrato in, in, in quella strada del non ritorno. Ma adesso non vogliamo parlare di questo. Dio è appunto è un, un padre che eh, va sempre a cercare la, coloro che sono persi nel mondo e anche coloro, vedi il figlio prodigo, che avendo conosciuto questa via poi se ne sono appartati, Dio lo va a cercare ancora oggi sta chiamando molta gente che si era allontanata. Ma non attenzione per gli apostati, c'è un'altra storia. Ma adesso non è l'oggetto che stiamo valutando. Seppur avviene che egli la trovi, io vi dico in verità che egli più si rallegra di quella che delle 99 certo perché le 99 sono salvate quella non era salvata che non si erano infatti che non si erano smarrite così la volontà del padre vostro che è nei cieli che neppur uno di questi piccoli perisca di questi piccoli che hanno creduto in lui Amen. ora se il tuo fratello ha peccato contro di te e questo capita tra fratelli parlo di fratelli qui dice fratello non dice l'empio quello che non ti è fratello se tuo fratello pe... no, no che non dobbiamo perdonare tutti anche i nostri nemici ovviamente ma adesso sta parlando del tuo fratello e questo è importante ha peccato contro di te perché il fratello essendo un uomo come te e siccome non è che pecchi solo tu Peccano pure gli altri, non che viviamo una vita di peccato, però può succedere se, se ha peccato contro di te, ti ha detto una parola fuori posto, che c'è postà, ci aveva i cinque minuti, se fa una cosa del genere, riprendilo, casomai, bisogna vedere, perché dice perdonalo, se il tuo fratello ha peccato lo dirà più avanti, lo dirà più avanti. Però se c'è una questione tra fratelli, parlatene, riprendilo fra te e lui solo. Alcuni prendono questo in prestito, no? dicendo tu mi denunci pubblicamente, intanto tu non è che hai peccato contro di me, hai peccato contro la parola di Dio perché sei un'apostata. Secondo, non lo hai fatto dentro quattro mura che nessuno ci ha visto, quindi hai fatto una cosa pubblica e io ti riprendo pubblicamente. Qui parla di un peccato che una persona fa contro un'altra, non contro la parola di Dio, e che solo voi due lo sapete. Allora a quel punto tu lo riprendi come, con amore e lui se ti ascolta ha guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta prendite teco ancora uno o due, vedi come dice la legge, due siano i testimoni, a ciò che ogni parola sia confermata appunto per bocca di due o tre testimoni. Vedete come la legge non è passata, quello che è passata è la giustificazione per la legge, perché noi siamo giustificati per il sangue di Gesù Cristo, noi siamo salvati per fede, mediante la grazia, o per grazia mediante la fede, come è scritto in Ef Efesi capitolo 2 dal verso 8 in poi. Amen e se non ti ascolta dillo alla chiesa e se disdegna anche di ascoltare la chiesa siati come il pagano o il pubblicano ecco qui no quando proprio una persona quando è che una persona viene buttata fuori cancellata diciamo dalla comunità proprio quando non vuol sapere nulla qui parla proprio dell'amore di cristo dell'amore dei fratelli dell'amore della verità dell'amore dell'evangelo dell no se uno non condivide eh, tutto questo con te, qual è lo spirito, l'abbiamo detto prima, che vi unisce? Non c'è più spirito, no? Se uno vuole seguire le vie del mondo, del peccato, del satanasso, dell'agnosi, non vuole sapere più niente da te, che come vi è fra la luce e le tenebre? Io vi dico in verità che tutte le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate in cielo, certo, si dovrà rendere conto e tutte le cose che avrete sciolto sopra la terra saranno sciolte nel cielo perché si dovrà rendere conto. Noi passeremo per il tribunale di Cristo, seconda Corinti, capitolo eh, 5. Eh, non mi ricordo il verso, comunque seconda Corinti 5, c'è cioè il tribunale di Cristo, c'è cioè, il tribunale di Cristo che non è il giorno del giudizio finale. E così come c'è il giorno di Cristo, che non è il giorno del Signore, Infatti se, anche se tutte e due sono Dio. Quando si parla di Signore si parla sempre di Cristo, ma la scrittura distingue queste due cose. Poi faremo un video dedicato. Comunque basta leggere i passi. Si vuole proprio negare l'evidenza, vabbè. Questa è un'altra storia. Oltre a ciò, io vi dico che se due di voi consentono sopra la terra, intorno a qualche cosa, chiederanno, quella sarà loro fatta dal Padre mio che è nei cieli. Vedete, questa è una promessa. Questa è una promessa che quando due hanno, sono di pari consentimento, e con l'amore, e chiedono una cosa, il Padre gliela dona. Ovviamente stiamo parlando di chi? Di nati di nuovo. I nati di nuovo non si mettono a chiedere la Ferrari, eh? Ah, adesso ci mettiamo in cuore, in virtù di questo comandamento, vogliamo chiedere come fa il mascalzone apostata e satanista Guglielmo Maldonado, che si mette a chiedere milioni. Lui ci avrà un sacco di milioni di manganellate da tante suocere. Lassù, quando andrà a rendere conto, lassù insomma, quando andrà a rendere conto, no, i nati di nuovo chiedono cose spirituali chiedono cose per l'edificazione comune, chiedono cose per l'avanzamento del regno. Amen, anche se abbiamo un bisogno materiale, gloria a Dio. Metti qualcuno che ha un bisogno materiale urgente, una malattia, gli manca del lavoro, ha una grande prova, amen, gloria a Dio. Ma tutto viene fatto sempre sotto la volontà di Dio, perché Dio ci dà sempre il meglio perché ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, qui io sono nel mezzo di loro. Ecco la chiesa locale, no? Che alcuni dicono non c'è perché le chiese, la chiesa è una. Sì, la chiesa è una, però ci sono anche le comunità. O non avete mai letto Apocalisse, capitolo 1, 2, 3, quando parla delle sette chiese, pur rappresentando tutte le chiese, ci sono tante comunità ogni comunità c'è cioè il suo pastore eh, o i suoi anziani eccetera eccetera eccetera la comunità comincia da due alcuni dicono no perché due poi lì manca il pastore manca qua manca su manca giù lascia stare anche le comunità numerose non è che hanno tutti i ministeri eppur restano comunità non diciamo sciocchezze prendiamo la parola di dio per quello che ci dice la parola di Dio ci dice che dove due o tre sono radunati, lì già c'è il Signore. Alcuni dicono, eh io non riesco a trovare una comunità, siamo solo io e mia moglie, e te la menti pure, ringrazia Dio che c'è una moglie che è una credente, pensa se c'avi una moglie che invece che una credente era un'atia che te menava per ditte, tirava pure i mattarelli ogni volta che andavi in chiesa, come ho visto io, che c'era c'è ancora uno, che c'era la moglie che quando questo andava in chiesa gli, gli menava, dice a donna che mena l'uomo e le, ma le botte che gli dava e questo si faceva menare e che ti devo dire? E gli sa che è botte, poi è morta poco, poco fa, un anno fa mi ricordo, un anno e mezzo fa ma per 40 anni l'ha presa ammazzata al marito, ogni volta che andava in chiesa per dire, dice Ale è una barzelletta, è una barzelletta è triste, fa ride ma è triste è veramente triste io vi sto raccontando una storia vera non venga a raccontare Baseletti ci mancherebbe altro Ecco così come ci sono stati uomini che minavano alla moglie eh, perché andava in chiesa c'è la storia proprio nella chiesa dove sono cresciuto io sto a parlare di decenni fa c'era un mafioso posso parlare di, io manco ero nato di nuovo ehm, c'era un mafioso che la moglie aveva accettato il Signore. E lui ha detto, tu non vai in quella chiesa, in quella setta, insomma. E le ha detto, io ci vado. Allora ha, ha fatto, gli ha levato tutti i vestiti. Che ha fatto que questa? è andata in chiesa, in vestaglia. E anche questo ha fatto, senti, se me li fai una cosa del genere, questo era un mafioso, è una storia vera, acchiappa la pistola, vengo lì in chiesa, ti a te e al pastore. E non scherzava guarda che questa gente. Poi lo sapete, no? Da mala mala, poi te sto a parlare 60 anni fa, insomma. De, io manco, ero nato a me, mi hanno raccontato queste cose. E, mh, che ha fatto questo, o 50 anni fa, e, mh, questa non gli è importato niente. È andata. Questo qua ha preso la pistola, è andato in chiesa, lì dove sono cre cresciuto io, è entrato, è entrato, era così la chiesa piccolina, poi basta che la, la vedete, sta su YouTube, il mio pastore adesso non c'è più, era Ezio Evangelisti, quella è la chiesetta dove io sono cresciuto, insomma. Lui entra là dentro, era così, poi all'epoca il operava tantissimo, a un certo punto lui entra e cercava la moglie, perché era andato per ammazzare la moglie e il pastore. Si chiude dietro la porta. A un certo punto non c'era nessuno dietro di lui. La porta praticamente gli si apre, si apre, gli va addosso a questo, gli dà una botta talmente forte, una, una cosa pazzesca, che questo era nomone. Ma gli arriva una trambata, come se gli avessero menato, una trambata da paura. Questo qui proprio, viene proprio scaraventato all'improvviso e gli casca la pistola che ci aveva addosso davanti. Questo avvelenato si gira e non vede nessuno, si converte a Cristo, co comincia a piangere, il Signore lo tocca, vi dico, per dire, no? Adesso vi ho raccontato questa testimonianza, ma troppe ce ne sono. A ah, me pare a Sonnino. a Sonnino successe, mi ricordo se era Sonnino o Gennazzano. A questo gli successe eh, al pastore mio che se ne usò perché il pastore mio fondò una la chiesa di, eh, di Gennazzano, è stata fondata dal mio pastore che era anche mio nonno essio evangelisti per chi non lo sapesse Dio se ne usò l'ha fondata il Signore però Dio si usa appunto di e successe una cosa del genere anche lì insomma lì il Signore operava tanto quindi tutti quelli che se lamentano siamo solo io e mia moglie Ma ringrazia Dio che non c'è una moglie che temena o un marito che che, che, che, che te va in giro a cercare con la co, pistola ringraziate Dio Vedete sempre come si dice, si dice in gergo, è meglio vedere il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Bene, allora, allora Pietro accostato gli si disse signore quante volte, ecco qua, guardate l'essere umano, questo siamo noi, eh? quante volte devo perdonare mio fratello, come di che pizza, oppure, oppure fammi, fammi, fammi capire quanto posso essere bravo, no? quante volte io lo devo perdonare fino a sette volte come di se qui ci può significare tante cose ovvero significa tante cose ovvero quante volte lo devo perdonare e poi lo prendo ammazzate <ride> dice faride faride ma è triste lo so faride però questo è l'essere umano e guarda io ti perdono due tre volte poi so botte eh <ride> cioè, vabbè Oppure, oppure ehm, quante volte lo devo perdonare così, poi lo dico a tutto il mondo, quanto sono bravo, guardate quello che faccio. E Gesù ci buggerà a tutti quanti, perché qui siamo noi, siamo l'umanità. E Gesù dice, io non ti dico fino a sette volte, caro Pietro, ma fino a settanta volte sette, come di mettete l'anima in pace, che tutta la tua vita dovrà essere fondata su questo perdono. Poi dobbiamo prendere tutto il contesto biblico e mettere a questa parola perdono e anche giustizia, perché se uno va in giro rapinando banche, ammazzando gente, ok, ha da pagare e deve essere inchiuso perché è pericoloso, quindi attenzione, eh? Ok, più... però... Adesso non voglio entrare in questo, che sennò non se ne esce più, esula. Perciò il Regno dei Cieli è assomigliato a un re, ecco qui la parabola, il quale volle far ragione con i suoi conservitori, e avendo cominciato a far ragione, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli da pagare, il suo signore comandò che egli e sua moglie e i suoi figliuoli e tutto quanto aveva fosse venduto e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, si eh, prostese davanti a lui dicendo «Signore, abbi pazienza verso di me, io ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli mise il debito. Ma quel servitore uscito fuori... Trovò uno dei suoi conservi, il quale gli doveva cento denari, che egli lo prese e lo strangolava, vedete, e lo, questo è l'uomo, dicendo, pagami ciò che tu mi devi, onde il tuo conservo, gettatoglisi ai piedi, lo pregava, dicendo, abbi pazienza verso di me e io ti pagherò tutto, ma egli non volle, non volle, anzi, andò, lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito, ricordate, tutto ciò che sarà legato qua giù in terra sarà restato legato su nel cielo. Ciò che sarà slegato qua giù sulla terra sarà slegato su nel cielo. L'abbiamo letto prima. La parola di Dio è tutta una. Ora, i suoi conservi, veduto il fatto, perché Luca 12 dice che tutto viene alla luce, tutto viene alla luce, le cose che si fanno di nascosto saranno gridate dai balconi. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e vennero al loro Signore e gli dichiararono tutto il fatto. Allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse «Malvagio servitore, io ti rimisi tutto quel debito per ciò che tu me ne pregasti. Non ti si conveniva egli altresì aver pietà del tuo conservo siccome io ancora avea avuta pietà di te» e il suo signore ha diratosi, lo diede in mano dei sergenti da martoriarlo fino a che egli avesse pagato tutto ciò che gli era dovuto, altro che il signore Gesù Cristo, come dicono gli gnostici, no, non è lo stesso signore dell'Antico Testamento, no, no. Così ancora vi farà il vostro padre celeste se voi non rimettete di cuore ognuno al suo fratello i suoi falli, i falli che il fratello ti fa contro di te. Non sta parlando del tizio che infanga la parola di Dio, che perseguita la Chiesa, che uccide, che cambia il Vangelo, che modifica il Vangelo, che fa dire al Vangelo quello che non ha detto, che aggiunge al Vangelo parole nuove, che toglie al Vangelo parole, benedetto è il Santo. No, no qui sta parlando dei rapporti fra una persona e l'altra, tra un fratello e l'altro, quando un fratello sbaglia contro di te o fa una cosa che non deve fare. Ora, questo non significa che il fratello ti inizia a perseguitare, che ti inizia a oltraggiare, che ti vuole uccidere, che fa finta di essere un fratello invece è un empio che ti sta perseguitando. Qui parla di fratelli. Si sa, tra fratelli, Possono sorgere delle incomprensioni, delle dispute e quant'altro, però ci si deve sopportare. Benedetto è il santo nome del Signore. Dobbiamo ricordare che come il Signore ci ha tirato a noi fuori dal fango, ha tirato fuori dal fango anche il tuo fratello, chi stava più dentro al fango di un altro e viceversa, chi di meno, ma comunque tutti veniamo dall'Egitto, che è il mondo, e ne siamo usciti fuori per la grazia, la misericordia del Signore Gesù Cristo. A Lui solo sia sempre tutta la lode e la gloria da sempre, in eterno. Amen. Bene. Allora. Bene, eh, questo, questo, questo è quanto. Avete visto? Siamo riusciti a farlo tutto, eh, molto in maniera veloce, abbiamo fatto, diciamo, un sermone meditazione, l'ho fatto in questa maniera invece che leggere un passo basta allora quanto tempo è che eh, si sta parlando vediamo allora si sta parlando da 53 minuti bene io allora vi saluto vi saluto allora io ho salutato già tutti nemo aurora alessandro maria Bolfe, pierpaolo il Signore, il mio pastore adriano moretti fatian daniele maria allora Maria, Patrizia, Nemo, Patrizia, Alessandro va bene, ho salutato tutti Dio vi benedica bene, se ci sono dei eh, interventi prima di chiudere aspetto due minuti se qualcuno vuole dire qualcosa e poi chiudo amén allora Santo e l'Eterno, gloria a Dio. Infatti, infatti se qualcuno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia colui che chi avrà convertito un peccatore dall'errore della sua via Amen salverà un'anima benissimo Amen bene ok allora cari fratelli se non c'è nessuno io procedo a chiudere la live che Dio vi benedica se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Felice di essere stati ancora una volta con voi. Amen. Bene. Allora, Dio vi benedica. Pace, cari fratelli. Ci vediamo, se il Signore vorrà, al prossimo video.